rendere trasparente la barra delle applicazioni ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo tutorial in questa nuova guida breve ti spiego come rendere trasparente la barra delle applicazioni ovviamente se io adesso apro una cartella e la provo a far scendere fino a giù io non la vedo attraverso questa barra dell'applicazione quindi se andiamo un attimo su, eh, sul logo di windows tasto destro sopra su sistema Vai su personalizzazione, colori, effetti di trasparenza. Metti attivato. Ovviamente c'è la trasparenza sulla barra delle applicazioni, però c'è ancora questo colore. Perché l'ho impostato io. Però se non vuoi questo colore, ti consiglio di mettere disattivato su tutti e due. Mostra il colore principale su start oppure sulla barra delle applicazioni. Quindi scegli la modalità scura devo vedere se su chiara posso mettere no non si può vedere quindi no non si vede quindi bisogna per forza mettere scura e c'è l'effetto di trasparenza ma non solo sulla barra delle applicazioni ma anche qua sopra ok quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida, quindi se ti è stata utilissima ti consiglio di lasciare un like, iscriverti al canale, lasciare un commento se hai bisogno di qualcos'altro, e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!